Chut, news. Chat, chat make, make, make, news chat make, make, make, make, make, news make,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 io sono il leone, leone da tastiera, sono molto famoso e semino paura. Io faccio tanti danni e attacco con violenza e se tu vuoi sfuggirmi dai reagisci con prudenza. La volta è l'animale che gioca con furbizia. Agisce di nascosto, aspetta il suo momento Se anche tu la chiami, lei sembra disconnessa Ma poi sferrà il suo corpo e ti attacca a testa bassa E tu, ma tu, quale animale sei? E tu, ma tu, quale animale sei? Coniglio, coniglietto sei bianco di paura, tu scappi e ti spaventi di fronte alla tastiera. Non vuoi farti sentire, non vuoi farti vedere, e invece tutti quanti si dovrà partecipare. Sì, sì, sono d'accordo, di certo tu hai ragione. Pensavo un'altra cosa ma ora cambio di opinione, non voglio contraddire, mi piego volentieri, io sono camaleonte e mi adatto i tuoi pensieri. E tu, ma tu, quale animale sei? E tu, ma tu, quale animale